Hai aderito alla rottamazione TER delle cartelle? Il 28 febbraio 2020 scade la prossima rata del tuo piano dei pagamenti. Puoi pagare in banca e con il tuo internet banking, alle poste, nei tabaccai convenzionati e sul sito di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Attenzione! Come previsto dalla legge, se non paghi la rata entro la scadenza, perderai i benefici della rottamazione. Per maggiori informazioni vai su agenziaentrate riscossione.gov.it.